Sì, Presidente, grazie per la parola. E, um, un tema a noi molto caro, quello del, dell'impianto del salario nel terzo municipio. Ci siamo fin da subito adoperati eh, all'inizio della nostra consigliatura proprio per affrontare l'enorme emergenza in riferimento alle problematiche legate agli odorigini che, che provocano questo impianto di trattamento meccanico-biologico costruito ahimè, in una zona dove non doveva essere costruito perché di fronte eh, via una seronite e comunque vi sono delle case nei pressi di questo impianto che ogni giorno purtroppo i cittadini sono eh, obbligati diciamo, a eh, respirare insomma, quello, quello che questo impianto comunque tratta. Ecco, mh, sinceramente, la nostra azione è stata fin da subito quella della riconversione dell'impianto e di eh, risolvere il problema degli odorigini. Noi abbiamo trovato queste problematiche come anche con Rocca Sciencia, perciò eh, rimaniamo basiti dal fatto che le vecchie amministrazioni abbiano avallato eh, l'indicazione o comunque la costruzione di questi impianti in quei luoghi. Ecco, noi eh, ci mettiamo la faccia su questo tema e ci siamo, come ho detto sin dall'inizio del mio intervento, adoperati per intanto riconvertire l'impianto perché la nostra linea di indirizzo è quella di riconvertire il TMB a un, sicuramente una fabbrica di riciclo o comunque diciamo, un impianto che non provochi più trattamento dei rifiuti in questo genere, perciò non tratti più l'indifferenziato ma soprattutto per risolvere il problema degli odorigini su questo eh, ci siamo adoperati anche in questi giorni proprio insieme all'assessorato, insieme a Lama per trovare le soluzioni più rapide e più tempestive, abbiamo affrontato anche la questione con i cittadini apertamente nel territorio ripeto, mettendoci la faccia ma comunque insomma eh, eh, esprimendo una volontà diretta e netta che è proprio quella eh, in tempi chiaramente legati poi alla raccolta differenziata, di chiudere quell'impianto e di creare un'impiantistica più sostenibile in aree sicuramente eh, non congestionate dove non è presente l'abitato. Perciò noi voteremo a favore di questo atto, ringraziamo l'opposizione che anch'essa vuole portare avanti con noi questa battaglia, perciò eh, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.